No. vediamo se sono in diretta vedo un occhiolino buongiorno, non vedo ancora chi è connesso perché col cellulare devo sempre aspettare un attimo vediamo qua ciao Marina adesso ti vedo ciao Savino Fatemi una cortesia, magari provate a scrivermi, ah ok Barbara, la vedo, ok Claudia, buongiorno, buongiorno a tutti, mi vedete, mi sentite, sono in mezzo perché ogni tanto sto di lato, destra, sinistra, ok, ciao Giovanna dalla stazione, grazie, ciao Katia, eccoci qua, buongiorno, siete pronti? che oggi faccio quell'esperimento che avevo già fatto su un'altra diretta e vi invito direttamente in diretta e facciamo le carte in diretta così almeno abbiamo una... Ciao Serena, abbiamo una eh, possibilità di parlare Sabrina, grazie per le 50 stelle, grazie mille Allora amici, io direi che sono in perfetto orario possiamo iniziare a guardare la settimana, ok? Ho perso anche i giorni della settimana oggi ho no, l'aiutante di qua, siamo venerdì, ok possiamo iniziare, vediamo per questo nostro venerdì un pochino, ciao Liliana, scusate vi vedo in piccolo piccolo, sto cercando di leggere i vostri nomi, vediamo oggi come funziona, ricordo sempre che eh, prima di iniziare le sibille che sono queste carte, sono degli aiuti ma che non devono condizionare la vostra vita, perché lo dico? Perché quando vado a farmi fare anch'io le carte cerco sempre di rimanere un passo indietro, distaccata. Dobbiamo essere un contributo per vedere con un'ottica distaccata la situazione che andate a consultare, ma non deve in nessun modo condizionare la vostra vita. Ciao Elena Elena dovete rimanere distaccati e lasciare che le cose, se effettivamente vi sono state rivelate, possono manifestarsi, cercando sempre di non vivere comunque la lettura come l'unica fonte di verità, ok? perché altrimenti si diventa dipendenti ed è l'unica cosa che io non voglio creare con le persone. Detto questo, per chi non mi conosce, mi ripresento, ho visto nuovi nomi, per cui mi ripresento, sono Yimma Luka e eh, nasco come una sensitiva, e pian piano sviluppo quello che è la mia medianità e attraverso il mio percorso scopro anche di avere questa capacità di interpretare le carte, o meglio sono loro che si fanno leggere volentieri da me. Non ho nulla di diverso da quello che avete voi, semplicemente questa è un po' la mia missione eh, terrena che la mia anima ha scelto. Cominciamo, vi vedo collegati, siete oltre i 40, 40 persone, mamma mia tantissimi, oggi mi farete lavorare tantissimo andiamo a vedere oggi come sarà il vostro pomeriggio oh, vogliono anche parlare allora amici eccoci qua nella giornata di oggi qualcuno di voi io non so se tantissimi, ha avuto a che fare con una debolezza fisica vuol dire che ci sono delle cose fisiche che il corpo vi sta segnalando Detto questo non sto parlando di malattie gravi e cose del genere perché non sono un medico ma posso semplicemente leggere l'energia del gruppo che ho di fronte con cui mi sto rapportando. Oggi è una giornata un po' di eh, bassa energia, voglio chiamarla così, di, per molti di voi, per cui se vi sentite, vi sentite un pochino deboli è normale, è una, è una condizione energetica abbastanza generale. Ci saranno alcune persone che hanno avuto a che fare col medico proprio fisicamente per cui ci sono state delle visite ma nulla di così importante ok? ed è la giornata un po' così un pochino come direbbe la mia amica Marina Gnegne ragazzi aspettate a farmi le domande stiamo ancora guardando la settimana eh. ho l'aiutante di qua che sta sorridendo perché già vede anche lei le mille domande domani è sabato vediamo per la giornata di sabato qual è il consiglio per voi siete in 50 datemi un attimo di tempo la giornata di domani sicuramente metterà in luce tutte quelle situazioni economiche che avete lasciato da parte, amici. Qualcuno di voi dovrà per forza sedersi e prendere in considerazione la possibilità di guardare tutte quelle cose economiche che avete lasciato indietro. Amici è importante perché la settimana che deve arrivare sicuramente per alcuni di voi è decisiva, ci sono delle scadenze che non dovete più rimandare, per cui domani mettetevi lì con la santa pazienza e andate a lavorare su quelle che sono le parti economiche che avete lasciato indietro. ok? Eh, non riesco a leggerli... Prima la spalla? No, aspettiamo le domande, andiamo più avanti, altrimenti non mi ritrovo. Arrivo, ragazzi, siamo a domenica, arriviamo a venerdì e poi guardo le vostre domande e mi faccio aiutare perché già me ne siete in tantissimi. Domenica, la vostra giornata di domenica. Anche qui domenica sarà ancora con le carte, per cui molti di voi dovranno avere a che fare con dei legali o con delle situazioni che devono andare a guardare lunedì, per cui sicuramente sabato e domenica mi riportano per molti di voi le carte, le condizioni economiche, tutte quelle che sono le situazioni legali che avete lasciato da parte, ma alcuni di voi domenica avranno la possibilità, l'altra parte di persone, di ricongiungersi con una persona che da tanto tempo non vedono, non sentono, presumo che sia qualcuno di cuore di cuore è generica, cosa vuol dire? Che possiamo parlare con un fidanzato o con qualcuno che avete a che fare a livello sentimentale, può essere anche una figlia o un figlio, così almeno non vi parlo solo di cose legali e potete avere l'ansia e di dire, oddio, ma io non ho nulla in sospeso. Andiamo a vedere lunedì. Ragazzi, Preparatevi perché vi invito in diretta, eh. Me la faccio leggere poi da flow e vi invitiamo in diretta. Andiamo a vedere lunedì. Molto velocemente, così arriviamo alle vostre domande perché ho capito che siete molto più sul personale che sul generico. Ciao Andrea! Andiamo a vedere lunedì. Ragazzi, lunedì si parla di introiti economici che entrano. Qualcuno di voi dovrà prendere dei soldi che da tanto tempo aspettano. Per cui non abbattetevi, ma cercate di rimanere positivi, perché ci sono dei soldi in arrivo, in entrata. Non dico possono essere anche vincite, possono anche essere... No, chi parla sotto, Marino, non lo so, non sta parlando nessuno, perché la Flo in silenzio io sto parlando con voi. Non lo so. Detto questo, abbiamo detto che lunedì ci sono introiti che entrano, persone che riceveranno del denaro, che possa essere qualcosa che aspettavano o che possa essere una vincita, perché mi parla di denaro. Per cui tranquilli amici, state tranquilli, per alcuni di voi sarà una bella, un bel lunedì. Però fatemelo sapere, però, eh, Giovanna, Silvia... Siamo al lunedì, più veloce della luce sto facendo, ragazzi. Lunedì, come dice la Ile? Potrei avere una scatola di frutta e la leggo lo stesso. So che stai ridendo, Ile. Ti vedo. Vediamo il vostro martedì. Il vostro martedì, come sarà per alcuni di voi? il martedì amicizie che si ricongiungono e che si chiarificano all'orizzonte tutti quei rapporti che avete lasciato un pochino così e che sono state amaretti, si vanno a sistemare. Per cui lunedì saranno sicuramente le condizioni legate agli amici, a quei rapporti che avete lasciato un po' in disparte, con cui avete avuto dei batti vecchi. Per cui tranquilli perché martedì è la giornata dei ricongiungimenti. Io parlo di amicizie ma possono essere anche fattibili su dei rapporti lasciati indietro. Andiamo a vedere mercoledì alla velocità della luce... E poi proviamo questa esperienza di invitarvi. Roberta Maior Rizzo, ciao tesoro. Siamo a mercoledì, eh? Ogni tanto mi perdo pure io. Voi direte da mo che ti sei persa. Mercoledì. Mercoledì, amici, parliamo di giornata molto positiva, all'insegna delle situazioni e, come posso dirvi? È come se alcuni di voi nella giornata di mercoledì riusciranno finalmente a tirare un sospiro. È la giornata che vi consiglio di prendere per voi, proprio di staccare completamente con il mondo esterno e di cercare in qualche modo di eh, lasciare che le cose vadano, perché in realtà è una giornata molto poco a voi stessi, siete importanti voi, staccate completamente con tutti quanti, mariti, figli, lo so che per alcuni dite è facile. Però questa giornata sarà una giornata importante per voi. Andiamo a venerdì. Così riguardiamo un secondino. L'avevo già detto venerdì? No, sono arrivata mercoledì. Venerdì. Siamo venerdì, siamo venerdì. Eleana ha proprio ragione. Io non vedo niente. Cosa dice Eleana? proprio ragione. in ritardo. Venerdì, vediamo. Aspettate ragazzi. Allora, venerdì, devo dire la verità: eh? se giovedì era una giornata particolare, venerdì, di, alcune persone che sono collegate qui con me avranno delle difficoltà con la casa. Se qualcuno di voi sta aspettando la risposta sul perdere o non perdere la casa, devo essere onesta, ci saranno delle situazioni legate a livello legale dove ci potrebbe essere un rischio che ci siano delle cose che non vadano proprio come abbiamo sperato non voglio allarmare nessuno, però venerdì ci sarà da avere molta pazienza sulle cose, le beghe legali riguardanti una casa, che possa essere la vostra casa di proprietà o una casa con cui avete a che fare magari perché l'avete ereditata o perché state sistemando alcune cose Andiamo a sabato e poi chiudiamo perché siamo già oltre il venerdì. Perché è venerdì è oggi. Vediamo domani e poi iniziamo con le vostre domande. Siete pronti? Mi siamo di sentire l'eco. Sì. Vediamo sabato. Allora. Anche sabato i buoni propositi per i viaggi, amici. Per chi deve fare dei viaggi, fatelo sabato, perché alcuni di voi attraverso un viaggio incontreranno l'amore tutti quanti partiamo sabato, allora mi aggrego anch'io, ci sarà l'amore, quello vero, ci saranno degli incontri importanti destinati proprio dal destino, per cui chi stava titubando, se fare o non fare un viaggio, io vi consiglio di farlo questo viaggio, perché, oddio, non per tutti i 60 collegati ci sarà l'amore, perché ci mancherebbe, ma per molti di voi ci saranno degli incontri importanti che dovranno venire, ma destinati a livello di anima, eh? non sono incontri dettati tanto dal, dal karma, ma da un, un destino proprio eh, positivo, per cui ci saranno degli amori importanti. Marina, tu ridi dove partiamo? Scherzo, ragazzi. Allora, scegli tu. Adesso aspettiamo un attimo, vediamo, Flo, mi legge sì. il nome, io vi invito. Sara Cecchi. Sara Cecchi, ti invito, ma non so come si fa. Aspetta un attimo, eh, che devo capire come si fa. Ah, non me lo fa fare perché sono amica... Oh, madonna, non me lo fa fare. Purtroppo non me lo fa fare, devo chiedere... Uh, vediamo chi che posso invitare. Siamo a Ambrosi, Carolina, Nani. Niente, purtroppo non riesco a invitarvi, mannaggia, dovrei chiedere a... A Vincenzo di sbloccarmi questa cosa se nel frattempo scrivi tu a Vincenzo richieste procedura tua se senti, qualcuno di voi se mi vuole fare la richiesta Mina Farao allora non vedo le domande ragazzi eh sto cercando di capire come, come aggiungere ma tanto non vedo le domande va bene proviamo a farmi una domanda intanto Un attimino, date un attimo di tempo perché arrivano in differita, le leggo in un secondo tempo. Mina Farao, fammi una domanda cara. Ho letto Sa ciao, imma e basta, ma non vedo una domanda. Voglio farla, voglio rispondere a te, non so perché, ma mi sento ispirata. Nel frattempo leggo come procederà la mia situazione economica. Angela Cordova, 7 marzo 71. Vediamo, cara Angela. Allora, cara Angela, al momento ci sono delle difficoltà abbastanza importanti che ti vedono un po' appesantita, però ti dico di stare tranquilla perché c'è una situazione che si... Eh, sblocca e ti dico già che è adesso è imminente ma la risoluzione economica la vedrai con il mese di settembre un mese molto importante per te ma ti dico di stare tranquilla cara eh? c'è più di un lavoro in questo momento che stai facendo o tu stai collaborando con più di una situazione o comunque ci sono delle cose che non è soltanto da un unico lavoro è come se ci fossero delle ore, mi dai per favore conferma Liliana Dai notti. Quando riesco a vendere la casa? 27.11.68 Cosa mai leggi? Io... Aspetta che faccio questo Liliana Fammi vedere un secondo Cosa riesco a vendere casa? 20.11.68 Dammi un attimo di tempo, eh cara? Ciao Corinne Vediamo se... Allora... Tesoro, la vendi la casa? Nell'anno, eh? Nell però devi lasciarla andare perché mi viene fuori un blocco energetico perché non sei così tanto convinta. Tesoro, i beni materiali sicuramente sono importanti, però se energeticamente non ci stacchiamo non riusciamo a fare questa vendita. Anche perché in realtà è abbastanza una situazione imminente, potrebbe esserci già una persona che vuole acquistarla, ma secondo me tu non vuoi. È per questo che si è bloccato tutto, dammi conferma. Giussi, rovi. rovi tu 5, oddio, 5, 15, 62 sono, sono. vuole sapere dell'amore. Ok, Giussi, mamma mia, siete tantissimi. Se sì, la data di nascita è importante, ragazzi. La domanda diretta, anche perché io continuo a vedere scorrere, sto cercando di leggere, ma. Vediamo Giusy se in questo anno 2020 c'è l'amore, tesoro ma in realtà devi chiudere una situazione con una persona del passato che continua a stare nella tua vita, questo non vuol dire che siete fidanzati, però è anche qualcuno che devi lasciare andare, perdonami cara Giusy, c'è cioè una persona importante che nel mondo dello spirito a cui tu volgi ancora le, i pensieri? perché mi viene fuori qualcuno dall'alto che ti guarda e tu guardi in realtà verso di lui l'amore l'amore io devo essere onesta non lo sento come lo vuoi realizzare tu se anche trovi un fidanzato lo trovi tipo tu a casa tua lui a casa sua in questo momento che secondo me male male non è se devo essere sincera però sì ti dico tranquilla stai tranquilla però ti dico il passato tesoro vediamo se riesco a invitare qualcuno Posso invitarti? Eh, non Nunzietta calogero. Aggiungo te, non so chi sei, ma ti Vediamo se accetta la mia chiamata. Nunzia, nunzietta calogero. sa che non l'accetta, intanto. No, Raffaele, Lucera, Veronica, Serena. Io l'ansia mi passerà. Sono del 19, 9, Ok, cara, proviamo a guardare che cosa succede. Allora, tesoro, in realtà è una situazione che ti accompagna da un po' di tempo. Lo stato di ansia, ok, tesoro? Non ti preoccupare perché in realtà è una situazione che si va a risolvere, ma devo essere onesta: c'è necessità di mh, non fare tutto da sola io vedo la carta del medico non vuol dire per forza che sia il medico canonico ma potrebbe essere anche un aiuto da un terapeuta da un professionista che ti dà un sostegno perché diciamo che a più riprese abbiamo già iniziato eh, settembre-ottobre poi si sono calmate e poi sono ritornate Diciamo anche che è una situazione che arriva dalla famiglia che ti porta quest'ansia, eh? però tranquilla. Mh, tesoro, mh, magari chiediamo un aiuto che è esterno perché c'è bisogno solo di mettere a posto alcune cosine. Poi Roberta Garegnani, mi riavvicinerò due bimbi, mi mancano 20, 06, 1963. Vediamo se... Sì. Peccato che non riesco a invitarvi e potevamo. Allora, tesoro, c'è una situazione non tanto facile perché deve esserci di mezzo un legale o qualcosa del genere perché in realtà c'è una situazione. Allora, sì. Okay. Diciamo che hai avuto un periodo di grande difficoltà sul tuo personale e delle situazioni che vanno ancora sistemate. Diciamo che c'è di mezzo sicuramente un qualcosa con la via legale o qualcosa dove al momento non è possibile. Ti dico di stringere i denti e questa cosa io credo che avverrà con agosto. Il mese di agosto è un mese abbastanza eh, importante per te. Tranquilla, c'è l'aiuto di una donna che ti aiuterà ad ottenere questo questo riavvicinamento tu vedi le risposte? mi stanno andando a fare domande signor. ragazzi un attimo siete in tantissimi sì. allora aspetta c'è cioè, Patrizia Cavarra quando riuscirò a riattivare i miei doni spontanei per il mio bene e aiutare il mio prossimo? Sono nata al 30 04 1975. Cara Patrizia Cavarro, hai detto? Allora, intanto io non so di quali doni stiamo parlando perché non conosco la tua storia e credo che quando una persona abbia dei doni difficilmente li possa perdere, semplicemente si possono assopire, però proviamo a guardare un attimo in realtà tesoro è più una tua paura è più una tua paura di poca autostima che ti blocca su quelle che sono le percezioni anche perché le hai queste situazioni queste percezioni, queste visioni e queste intuizioni in realtà io non sento di doverti dire quando ti si riattiveranno non li hai mai persi semplicemente si sono un po' assopiti un po' per paura tua di fare degli errori tesoro per cui stai tranquilla prova, prova un attimo a, a lavorarci con un po' più di fiducia hm? Giusy rovitoso, giusto? L'hai zaccato in pieno, sei mezzo amore. Ti ringrazio Giusy. Ah, poi ho Carolina Villani, nessuno nell'ente pubblico della mia città, 100379. Carolina Villani. 100379. Vi sto facendo leggere lei tesoro, per cui abbiate pazienza. Si vede male, cosa vuol dire si vede male? Adesso... Adesso mi vedete meglio? Vediamo questa Carolina Villani. Il te pubblico della mia città. Sì, tesoro, stai aspettando che però si sposti una persona che va via per perché va in pensione? Perché c'è qualcuno di anziano, passami il termine che lascia il posto per darlo a te. Per cui sì, sì, tesoro, tranquilla. Sì. Mi vedete meglio adesso? Mi vedi meglio? Eh ma la qualità della vede che Eh non so come, come fare. Allora poi ho... Eh, no, mamma no, mia no, quanti sono? Um... Date un attimo di tempo perché? Ah io vorrei chiedere 908 74 908 74 Come si chiama? Eh, si chiama Barbara Pira Ciolo se riescono a vendere questa casa sì, ma io ti ho già risposto cara Barbara non mi rifate le stesse domande eh, perché questa, magari, questa domanda l'ha fatta allora tesoro in realtà io adesso non la sento che riesci a venderla come come vuoi tu perché in realtà c'è tanto da ristrutturare tesoro eh, avete veramente tanto non, la, non realizzeresti la cifra che vuoi perché è veramente tanto da ristrutturare sono tanti soldi da spendere io ho Giovanna Spina, sei già finito? Sì, ragazzi, mi spiace se mi vedete poco, l'importante è che mi sentite perché è la linea, non capisco, però. Giovanna Spina, come procederà il mio rapporto amoroso 1709-62? 17 Giovanna Spina, sto rispondendo a te, se non mi dici l'altra persona, ma vado a intuito. Tesoro, eh, alti e bassi, alti e bassi anche perché hai poca fiducia di questa persona, hai sempre paura che questa persona ti possa dire delle bugie, se è successo in passato non vuol dire che si debba per forza continuare a mentire, è un rapporto altalenante, non vedo chiusura però tesoro, per cui tranquilla perché in realtà io non sento la chiusura. Okay. Poi ho. Tiziana Toti che chiede per Valerio, situazione legale complicata? causa fissata ottobre potrà migliorare 15 5 86. Ciao Tiziana. Allora, regale, perca fissata ottobre potrà migliorare. Vediamo per Valerio. Ma in realtà a me non viene fuori una situazione così difficile, è molto complicata, è molto complicata. Allora, per la verità devo essere onesta, ci vuole molta molta pazienza e non è l'unica causa che farà, dovrà comunque andare avanti, io non la sento che si risolve nel 2020, andiamo a oltranza, la sento molto più in là, per cui quello che ti posso dire è che ci vuole pazienza, perché la sento bella tosta tizi, la sento bella tosta, ci vorrà ancora un po' di pazienza e poi, alla fine viene fuori, mi viene fuori, ma se devo essere sincera, io sento ancora un paio di anni questa situazione. Non la sento così veloce, mi dispiace. Ok, poi io, Provenzano per mia figlia Valentina 24, 3, 95, però non se non mi fate la domanda per tua figlia Valentina, non te le posso fare a caso, leggi solo quelle okay. che sono più la mia salute, Rosalba. No, Agliari. la salute sì, non la faccio. Scusa, uh... Lavoro e amore, Franco D'Ambrosi 11 89. Grazie mille, per O l'amore o il lavoro, Franco? Fammi una sola domanda, Patrizia Liguori. Rapporto in crisi 17:3 1981. Vediamo un attimo se questo rapporto continua o meno. Presumo che la vostra domanda sia così. Vi devo bacchettare, eh? siete indisciplinati. Tesoro, purtroppo è un rapporto difficile. Se devo essere onesta. Non è una rottura immediata, ma è un rapporto che devi proprio impegnarti per cercare di tenerlo incollato e eh, insieme, devo essere onesta, eh. Non voglio dirti una bugia, Patrizia. C'è un po' di da lavorarci, ecco, da lavorarci, un rapporto difficile. Franco D'Ambrosio, lavoro 8 11, Ok. Vediamo un po' se riesco poi a invitare qualcuno, peccato che non ci riesco. Allora, il lavoro ma in realtà io non lo so se tu stai lavorando ma c'è una risposta che ti deve arrivare per cui probabilmente hai fatto una richiesta che ti porterà fortuna per cui sì, a livello lavorativo puoi stare tranquillo perché c'è una risoluzione e un aiuto dei soldi che entrano per cui presumo sia un lavoro che ti porterà il denaro tranquillo voglio provare a invitare qualcuno Olga io Oddio, ho perso. Oh, dove sei? Olga Perini. Invitando, così mi fai la domanda in diretta. Proviamo a vedere se riusciamo. Ciao fortunato. Vediamo se la nostra Olga accetta il mio invito. Giuro che non vi mangio, eh. Tanto tu guarda se ce n'è. Augura mio figlio si sente marginato dai suoi coetanei, questa situazione migliorerà a 12607, Elias si chiama vediamo per Elias allora tesoro, sì questa situazione migliorerà devo dirti che vedo delle difficoltà anche da parte di tuo figlio è come se ci fosse una difficoltà um, a lasciarsi andare, voglio trovare le parole giuste perché è chiaro che diventa difficile senza averti qua. Allora ci sono delle difficoltà comportamentali anche da parte di tuo figlio, è, è più chiuso, però se mi scrivi poi in privato magari te lo spiego meglio. Ma detto questo ehm, ti, dico, ti dico che sì, migliorerà, anche se tu stai pensando di cambiare scuola, stai pensando... Perché mi viene un cambio dettato da una decisione presa da qualcuno di più grande di lui per cui probabilmente ci sarà un cambio ma tuo figlio è un figlio speciale, un bambino, ragazzino perché bambino se no mi emena eh, speciale, ecco, mettiamola così ma fin da piccolo tu sapevi che era speciale mi sono, mh, mi hai capita? Poi vedo Greta Paganelli Greta, Greta Paganelli 1177, Vedi che mi arriva qualcuno per me in amore, c'è qualcosa che mi blocca? Vediamo se arriva l'amore. Mi vedono bene o sono ancora adesso, sfocata? Adesso ti è bloccata un attimo. Ok, Paganini hai detto? Sì, vediamo se in questo anno ti arriva l'amore. Sì, tesoro. Paganelli, non, sì. non c'è nessun blocco. C'è l'amore in arrivo, tranquilla, no, non c'è nessun blocco, nessuno ti ha fatto niente, è solo una questione di tempistica, probabilmente sbagliata rispetto a quello che vuoi tu, però l'amore c'è ed è in arrivo tesoro, ed è una persona chiara di capelli, te lo anticipo, e te, te lo riconoscerai perché probabilmente non ti piacerà, fisicamente ma avrà un bellissimo sorriso e tu ti innamorerai completamente di questo bellissimo sorriso posso dirti che ha anche gli occhi scuri oh se ti arriva biondo occhi azzurri e ti piace fidanzati lo stesso eh però io ti do qualche indicazione allora abbiamo Claudia Bussandri, Claudia 11 184 riuscirò ad acquistare la casa in cui vivo entro febbraio 2021 ho tre figlie e ne ho bisogno Claudia abbiamo detto vediamo allora tesoro, con l'aiuto di qualcuno però, eh, perché c'è proprio bisogno di un aiuto, arriverà un qualcuno che ti dà una mano, può essere un amico, un uomo, un padre, un fratello, qualcuno che ti dà un aiuto perché adesso come adesso la possibilità non c'è, ma ci sarà l'aiuto, un aiuto che poi tu potrai tranquillamente restituire, ma ti dico di sì, però ti ripeto, non essere orgogliosa e se qualcuno ti tende la mano accettalo, ok? Uh, Sta facendo i muscoli con le carte. Uh, Teresa per Capasso. Scusa, Anna Lupica, vorrei capire il criterio nella scelta di leggere messaggi, perdona Mimma, ma non rispondi mai alle mie domande. Allora, Anna... Onestamente le sta leggendo una, terza, una seconda persona che è di là, per cui non li guardo. Non dovete eh, offendervi, ma io alzo la testa e il messaggio che vedo io leggo. Mm, un po' di eh, gentilezza, perché credo di essere molto veloce di rispondervi a tanti e non lo faccio apposta, non ho preferenze, per cui se mi riscrivi la domanda la, le la leggiamo, ma al di là di questo io non sono una e eh, non so quale domanda è eh, io vista. allora vedo ciao Rita imma sto cercando casa e riuscirò a trovarla vediamo stai leggendo quella, stai leggendo quella. <ride> vediamo. vediamo tesoro tesoro ti aiuterà una donna eh? la casa la trovi ma ti arriverà attraverso una donna per cui se hai messo in movimento delle persone si sì, arriva Arriva con fine anno, però eh Rita. Con fine anno non la vedo prima. Però stai tranquilla. C'è poi. Madonna, come sono piccolini, 10. i messaggi senza occhiali. Giovanni Ara amore 16, 10 65. Come amore, che l'amore, Giovanni Ara Giovanni Ara 10, 16, 10, 65, 16, 10, 65, vediamo se c'è un amore in arrivo. Tesoro è in viaggio è in viaggio, però c'è da dire Giovanni che tu sei selettivo, eh. diciamo che onestamente sei un po' selettivo, ci sarebbe già stata una persona che eh, ti ha un po' fatto capire che voleva avere una relazione con te, ma tu sei un po' selettivo, diciamo che ti piace il bello e fai anche bene a volte, però ti dico ogni tanto guardiamo anche oltre, perché secondo me mh, arriva, Sì, sì, è in arrivo, confermami Giovanni eh? Allora. devi leggere tu perché troppo... per troppo. eccomi amore in arrivo, 8380. 8380. Vediamo, amore, ha detto? Sì. Amore Esa in arrivo, arriva. Teresa. Lupica, mandami ancora, ecco, guarda allora. che c'era scritto, tieni la presente, che intanto sì. io, Teresa, vediamo se arriva l'amore. Tesoro! Ti vorrei dire di sì, ma sarei proprio bugiarda, non è che non arriva perché non hai le qualità o meno, è perché tu hai proprio ancora voglia di eh, esprimerti come donna, hai ancora voglia di realizzarti, io ti vedo molto concentrata questo anno... Non tanto sull'amore, ma su quello che è l'aspetto lavorativo, la realizzazione. Una volta che vai verso quella direzione, l'amore arriva. Non puoi stare con un uomo giovane, ma deve essere un uomo un po' più grande, se non di età di testa, perché hai necessità di avere una persona al tuo fianco che ti aiuti e soprattutto ti eh, sostenga e non ti abbassi. Okay. Anna Lupita, grazie, volevo sapere la, la mia situazione economica per quest'anno. 1,360. Allora. non mi fate domande sulla salute ragazzi non rispondo sulla salute non sono un medico capite che non, non, non si può vediamo la tua condizione economica allora per tutto l'anno 2020 se devo essere onesta c'è una situazione economica stazionaria cosa vuol dire? che non vai in perdita, ma non vai neanche nel ehm, vincere una vincita all'otto, per intenderci. Ci sono state delle situazioni, tu hai un'azienda, avete qualcosa di famiglia, perché ci sono state delle difficoltà che purtroppo hanno messo un pochino in crisi il tuo stato d'animo. Però per il resto è un anno abbastanza stazionario. Non ti preoccupare, è una condizione economica dove non ti vede andare eh, verso una direzione... Mh, come posso dirti, una direzione peggiore, ecco, stai tranquilla, è una situazione abbastanza stazionaria. c'è cioè Angela, dice che abbiamo letto male la sua, mano, la sua data, quindi... Non importa, non importa, tanto comunque mi sono collegata con te, non ti preoccupare. posso? Allora, io vedo Lidia Martina, ciao, vedi un ritorno, 18.02.64. Lidia, se non so dell'altra persona come si chiama chiamano, niente, provo a guardare così. Vediamo, Lidia, se c'è un ritorno con punto di domanda. Non sappiamo nulla. No, tesoro. In questo momento l'altra persona è rivolta in un'altra direzione. Onestamente siete in tre, tesoro. Non vorrei essere troppo diretta, ma c'è una terza persona in questo momento. Per cui io adesso il ritorno non lo vedo. Oh, Loredana Carigliano procederà con il mio amore 22 12 67 ma va tutto abbastanza bene tesoro dovete anche fare un viaggio in realtà io non so se siete sposati o se te l'ha chiesto o meno ti sto rivelando non ti sto dicendo una cosa così perché altrimenti ti tolgo la sorpresa ma è molto innamorato siete molto innamorati c'è in prospetto un viaggio che dovete fare dove sicuramente sarà un viaggio interessante fammi sapere eh allora, aspetta, mi devi fare le domande. Marco, ho già fatto Lidia tranquilla. Ti ho già risposto. Allora c'è cioè anche Rita, non ho già risposto anche a lei se non mi sbaglio. Mamma mia, come sono piccolini! Sai che eh faccio sì. fatica a vedere. Non ho preso neanche gli occhiali. Tu li vedi? Allora ho oh, Elena 71175 lavoro o scelte personali. O lavoro vede. o scelte personali, Elena. Elena, fammene una, scegli tu e poi rifammi la domanda. Allora qui c'è Giovanni Bonfreschi Devo rientrare in Italia Resterò o ripartirò nuovamente? 19, 7, Giovanna Giovanna, sì, Bonfreschi Devo rientrare in Italia Resterò o ripartirò nuovamente? Tesoro, purtroppo riparti Non ti sento rimanere qui No, riparti Perché ci sono ancora delle cose Che devi sistemare lì dove sei Ci sono delle cose che tu lasci E che devi sistemare. C'è una prossima ripartenza Ma in realtà sei un po' una nomade Diventa difficile tenerti ferma in una struttura eh? Comunque in un posto uh, Come andrà il mio progetto lavorativo 23 maggio 88 Fabrizio Di Tullio Ciao Fabrizio Non so se ci conosciamo Come andrà il tuo progetto eh, 88 Come sei giovane Vediamo Allora tesoro, non è ancora partito il tuo progetto lavorativo, eh? per cui vuol dire che è ancora nel stiamo organizzando, stiamo lavorando per te, perché non è ancora partito. Allora, ci vuole un po' più di mh, determinazione, ecco, partirà un po' a rilento, però ci vogliono alcune cose da riguardare, ecco, c'è qualcosa che non funziona, per cui ti invito a riguardare e a cercare un attimo di... Mh, di cambiare alcune cose perché cambiando alcune cose il progetto potrà partire, ma al momento è ancora fermo. Confermamelo per favore. Okay. Elena dice lavoro 7, 1,75 lavoro 7, 1, 65. 65. Elena, tesoro, eh, io non so se tu stai già lavorando o stai stai cercando un lavoro. Però no, è soltanto una tua ansia, perché a livello economico, le entrate economiche, così parliamo in modo molto generale, vanno abbastanza bene, cioè non c'è un cambiamento che ti porta a stare più giù o più in su, no, stai tranquilla, comunque se anche non dovesse esserci un lavoro ti dico che non ti vedo a piedi, per cui tranquilla perché si sistema la parte economica poi oh, ho Sabrina Paravicini Sabrina vuole sapere del lavoro per i suoi figli 58-68 e cosa vuol dire lavoro per i suoi figli? Sì, cioè, una sola data vale per tutti i figli ragazzi per favore allora ragazzi cerchiamo di spiegare un paio di cose non siamo jukebox non mi mettete la monetina e parlo ho bisogno di una domanda corta, diretta e se avete bisogno di chiedermi per terze persone mi serve la domanda il nome per la persona con cui lavoro a cui devo fare un consulto e se avete la data però se mi dite così io poi non posso leggere a random, va bene che sono una sensitiva vado per intuito e mi fido però cercate di capire che non è così che funziona allora aspetta uh, oh, Anna Grimaldi aspetta che è scappata la domanda allora Anna Grimaldi vedi per me un amore in arrivo Sei 11.73 Va bene, Anna, guardiamo subito. Nell'anno 2020, guardiamo, eh? Allora, tesoro, sì, dopo l'estate, tra la fine dell'estate e l'inizio di settembre, c'è una persona che incontrerai ed è una persona calma, pacifica, con un carattere molto morbido, che sicuramente ti conquisterà per la sua delicatezza e la sua pazienza. Ti dico, tra l'estate e l'inizio settembre, eh? fammi sapere tesoro, ti piacerà perché parla molto lentamente, non come è che... Fabrizio conferma tutto. Grazie Fabrizio. Da Franco Bianchi, come andrà il progetto di lavoro? 15554. Franco Bianchi, come andrà il progetto di lavoro? Vediamo, vediamo questo progetto. Tesoro, è un progetto importante che non vede coinvolto soltanto te, devi avere delle persone sotto perché ci sono più persone che godranno di questo progetto. Attenzione però alle falsità, eh. ci sono delle piccole clausole che devi guardare bene perché mi indicano apri bene gli occhi, per cui ti dico che il progetto può andare ma attenzione a ciò che firmi, a ciò che metti in campo, clausole. Mi dicono attenzione alle clausole, ok? Confermami Franco. Poi c'è Rachele Pitolo che vuole sapere del lavoro 31872 8, 72 Rachele Pitolo sì, 31, 72. 72 Lavoro o amore detto. Amore, amore Tutti che abbiamo bisogno di amore amici sì, o lavoro, Secondo, o amore. amore o lavoro sì, Dici sì, sì, sì. tu Grazie Flo Vediamo un pochino in generale per te Allora Tesoro in generale, per quanto riguarda l'amore, attualmente non sento che c'è qualcuno in particolare nella tua vita, ma posso dirti che attraverso un'amica, una serata, un'uscita o qualcosa del genere, c'è un nuovo arrivo che arriva. Non parlo del passato, per cui ti dico che c'è una nuova persona che si deve presentare ed è attraverso un'amicizia che potete avere comune e credo che sia un'amica che ti porterà a trovare questo uomo e non è neanche tanto lontana questa cosa eh? con ottobre mi viene fuori ok so, robituso. a che punto sono con percorso spirituale 15:62. lavori con l'energia cara perché sento una forte energia dalle mani vediamo un attimino tesoro sei ancora in cammino eh? c'è ancora molto da fare sei una curiosa, per cui questa curiosità ti porterà sicuramente a ehm, scoprire sempre di più. Hai delle buone mani, hai una buona energia, io non so se tu hai fatto reiki, se vuoi fare reiki, non lo so, ma hai una buona capacità sulla guarigione, opta molto sulla guarigione spirituale, lavora su quello, perché mi indicano una buona predisposizione. Okay. Poi c'è Anna Maria Vinci, lavoro 14.5.76. E Rita Marciotta che chiede ancora della causa di Gianluca, ma non le abbiamo già risposto. Sì, eh, no, della casa abbiamo causa, già risposto. Causa. mi chiede anche di una causa di Gianluca. Ragazzi, rispondo solo una domanda, Rita, altrimenti poi mi bacchettano. Quella signora che mi ha chiesto l'amore. Era. Aspetta, arrivo. Anna Maria Vinci Anna Maria Vinci no, per te l'amore. Tesoro, purtroppo non lo sento nell'imminente un rapporto. Non sento un rapporto che si presenta, dovrei dirti una bugia. Tante amicizie, ma nulla di concreto. Non credo che ci siano persone attorno a te che ti piacciono più di quel tanto. No, onestamente ti piaceva una persona, ma questa persona non è una persona libera, se proprio, una simpatia se proprio devo dirti: ma non sento l'amore, mi dispiace, allora poi vedi. mi piace solo quindi sforo: 15 e 40 15 e 41 però un pochino meno perché così almeno... Allora, abbiamo Elisabetta Lanza, vita familiare, 25,675 per una specifica. Elisabetta Lanza, cosa vuol dire vita familiare? Ok, poi abbiamo Michela Laura, miglioramenti economici lavoro, 63. Vediamo per Michela Laura. Allora tesoro, devi stringere ancora un po' i dentini, perché il miglioramento lavorativo io non lo sento, da adesso a sei mesi ancora non lo sento, lo sento più nell'inverno, non lo sento immediato, devi stringere ancora i denti, c'è anche una possibilità di cambio, eh, per cui fai attenzione alle proposte, che, alle proposte che ti possono arrivare. Allora Elisabetta Lancia vuole fare di figlio e compagno. E che cosa vuole sapere? Di specifica. Anche Rita, dici che vuole che tu gli risponda, ma... Rita, ti rispondo perché sei una mamma che è del figlio nel mondo dello spirito, per cui ti do la precedenza. Però poi non rispondo più alle tue domande, altrimenti poi mi trovo a dover giustificarmi con gli altri. La causa di Gianluca come andrà? Tesoro, devono arrivarti delle informazioni, delle notizie dai legali? Allora, attualmente non ti posso dare buone notizie, perché non sta andando benissimo. Anche perché o avete spostato la causa, avete spostato qualcosa, è stato un ricorso. E devo essere onesta, bisogna che ancora lotti. Eh, Rita, devi lottare ancora un po', perché io non la sento risolversi nell'imminente. Ci vuole ancora un po' di pazienza e secondo me dovrai fare un ricorso ok allora c'è cioè, la signora di prima aspetta che ho dato una conferma la Giovanna Bonfreschi dice il vero faccio una vita da nomadi allora, e poi ah, e vorrei, no salute psicologica no Marinella Pucci, ripeto avete saltato tutti quelli che hanno scritto prima allora se leggo ancora un messaggio del genere non farò più le carte in diretta perché l'ho detto e lo ripeto, siete in tantissimi, io sono una vedo la domanda quando alzo la testa per farmi aiutare, ho qui una persona che mi sta leggendo le domande non legge a simpatia, le legge come quando io smetto di fare sapete cosa vuol dire vedere continuamente andare la spunta sempre più in su? La prossima volta che mi scrivete così non farò più le carte in diretta e mi dispiace per chi invece ha la pazienza di rifarmi la domanda. Ok, allora Lucia Rosa Rossa, vorrei sapere no, Sulla salute psicologica No, sulla salute okay. non lo faccio. andiamo indietro. Paola Durante, troverò l'amore, 17.11, Aspetta che l'ho persa perché... Paola Durante, troverò l'amore, 17.11, eh, va bene, Paola Durante. 17.11, Eh, Perché scorrono, quindi faccio anche io a... Paola, al momento purtroppo non c'è eh, una persona in particolare su cui ti posso dire c'è l'amore. Devo essere onesta, io in questi, in questi mesi non vedo un arrivo. Allora, però ti devo dire la verità, tra gennaio e febbraio 2021, e lo so che mi azzardo a dare delle date, ma non importa, c'è un incontro con una persona eh, con cui potrebbe iniziare una bella storia. È una persona che ha avuto una vita molto difficile, per cui ti dico già che è una persona sofferta. Aspetta, che sto cercando di recuperare qualche domanda anche indietro. Abbiamo ancora tre domande e poi. Allora. Io non riesco a. Aspetta, che sto cercando di recuperare qualche domanda anche indietro. Ah continuano a scrivere per mia È figlia mia... Stefania per una gravidanza Anna Farana per mia figlia Stefania per una gravidanza 1986 vediamo un attimo allora tesoro, ci sono delle difficoltà, eh? deve avere una difficoltà legata all'ovaio sinistro, è un po' pigra e vedo tante cistine. Allora, la gravidanza arriva, ma deve avere bisog ha bisogno di un aiuto eh, un pochino di più a livello medico, questo non vuol dire che deve chissà cosa fare, può essere anche un integratore, io non sono un medico. Arriva e mi azzardo, io vedo anche un maschietto, fammi sapere tesoro eh. Allora, Elisabetta Ranto dice che vorrebbe sapere se il compagno della situazione amorosa e del figlio ravvicinamento. Sono due domande, una sola domanda. Ciao Giorgio. Okay. Riuscirò a vedere, però non ha messo la data. Allora. Vediamo se qualcuno con la data. Filippo mm. 22.64 vende casa. Vediamo sì tesoro Filippo la domanda che mi hai fatto non so perché è c'è una vendita anche perché una deve essere sfumata eh? deve essere successo qualcosa che poi eh, l'ha portato più in là però c'è una vendita una futura vendita andiamo verso dopo l'estate però eh? allora Elisabetta vuole sapere se il figlio si va vicino ok grazie Elisabetta allora, vedete che se vi educo poi siete anche bravi a farmi le domande se me le fate tanto per non posso rispondere vediamo Mm. Elisabetta purtroppo c'è una situazione che non dipende soltanto da te ma deve esserci qualcosa che ha veramente fatto sì che il vostro rapporto si inclinasse quando vedo la carta del legale possono essere situazioni abbastanza importanti riavvicinarsi attualmente non lo sento succederà più avanti che ci sarà un contatto tra di voi ma riavvicinarsi adesso no Mi dovrei dirti una bugia mm. Milena Gelfi, 5,964, sono rimasta sola, vedova, senza figli e figlia unica. Complicata di carattere, un po' di luce per me. Tesoro, allora posso farti una battuta, Milena, tanto so chi sei, io i miracoli ancora non li posso fare, per cui non è una domanda tesoro, io ti dico di stare tranquilla, però non ti posso rispondere, non è una domanda la quale ti posso fare. No, no, no, no, no. Facciamo le ultime due e poi... tu? Allora, Silvia Gandolfo, grazie, grazie mille, aspettate, Sara Berogna 2572 riuscirà ad avere un avanzamento di carriera, ecco queste domande mi piacciono perché possiamo, Sara Sì, tesoro, al 100% te lo garantisco. Anche perché te lo meriti. Anche perché sei proprio. Hai delle grandi qualità. Non mollare, eh, Non mollare, perché sicuramente ci saranno dei momenti in cui cercheranno di farti le scarpe. Ma vai avanti perché sei preparata, tranquilla. Giorgio, mi fai morire da ridere. Allora, aspetta, che c'è. Michele Mignolo riuscirà a superare questo momento 30 luglio 72 mimma allora io so perfettamente chi sei ti posso garantire che, che Michele farà in modo di aiutarti a passare questo momento di grande difficoltà stai tranquilla anche perché sappiamo benissimo che non è un addio ma solo un arrivederci per cui stai tranquilla carissima certo vediamo l'ultima e poi vi lascio andare al vostro pomeriggio. Scegliela tu perché così almeno io non ho conflitti di interessi. Le giratelle tu perché tanto è talmente Devo piccolino. Anch'io non ci vedo senza occhiali. L'ho lasciato in macchina. Figurati, Sara. Figurati, è un piacere. Non riesco a trovarlo più. Io ho Monica Menis Lavoro 06864 mio marito Giovanni Derio. Michela, ti mando un bacio, lo sai che sto scherzando, eh? Meli sei hai detto. E il marito, aspetta, che sai che continuiamo a scorrere. Il marito si chiama Giovanni Deriu. Vuole sapere del lavoro. 6,868. Per Giovanni Deriu 6868, il lavoro tesoro si sblocca eh? avete avuto grandi difficoltà eh? per cui si sblocca ma un'azienda sta lavorando per qualcosa di suo perché ci sono grandi pensieri devi dire anche al marito di stare un po' più tranquillo perché a me segnala la parte legata alla parte cardiaca non sono un dottore ripeto, non voglio assolutamente in nessun modo dare informazioni che mettono ansia però consigliano anche di dire al marito di stare un po' tranquillo perché c'è una situazione legata alla parte cardiaca io non so se già già avuto delle difficoltà o se casomai eh, ci sono state o meno non lo so leggiamo l'ultima grazie di cuore a te Michele Mignolo che poi mimma okay, ti allora voglio 28, bene 866, il miglior amico di mio fratello è veramente innamorato di me C cosa hai detto? chi è che te lo fa? dimmi la persona al rosario. scusa? Elga Noemi, Elga Noemi Armanda Rosario Armanda Rosario vediamo il se mio... il miglior amico di mio fratello è veramente innamorato di me. Il miglior amico di tuo fratello, vediamo perché loro non sentono la tua voce. Per cui devo ripetere perché le sto facendo. Vediamo se questo miglior amico di tuo fratello è innamorato di te. Allora vado molto diretta. Eh? Poi non me ne vogliate a male. Allora c'è molta attrazione fisica. Ok, l'amore è un'altra cosa è un'altra cosa, se devo essere onesta, e devi dire al miglior amico di tuo fratello che però ci sono, mh, non ci sei solo tu tesoro, per cui se mi chiedi potrebbe anche avere dei sentimenti, ma deve comunque capire da che parte andare, l'attrazione fisica c'è e quello che ti posso dire è anche la situazione fisica dove avete un avvicinamento, perché anche tu hai passione verso di lui, per cui la mia domanda è, dipende da te lui vuole, ma anche tu non è che disdegni. Ragazzi, credo di essere arrivata, eravate collegati in 70 prima, adesso sta scendendo il numero anche perché capisco che dopo un po' diventa pesante ascoltare le risposte di tutti e eh, credo di essere arrivata al mio orario, visto entrare anche Vincenzo, per cui non voglio sforare, sono abbastanza precisa anch'io. Eh, vi ringrazio sempre. Non arrabbiatevi se non leggo tutte le vostre domande, ma ripeto, diventa difficile, voi siete in tantissimi e io sono da sola e cerco di andare anche molto veloce. Ho provato a far invitare direttamente le persone, ma purtroppo non, non so, sono la tecnologia io abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, ma come dice Giorgio ci ho fatto pace, sicuramente siamo grandi amici. Per la prossima volta cercherò di fare interagire di più voi. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me oggi pomeriggio e per... Eh, aver avuto la pazienza e per chi non ha risposto andrà meglio la prossima volta. Pensate sempre che magari ci sono delle persone che hanno più necessità, lo dico sempre io, arriva chi deve arrivare. Vi auguro una buonissima giornata, un bacione e buon caffè a tutti.